Prima eh, sottolineavi un passaggio, cioè, ricordo un passaggio, hai parlato di anche i ciechi, quindi il museo, il museo è, è dall'inizio stato concepito come uno spazio per tutti e inclusivo. Sì, sì. Dunque, è nato per consentire ai ciechi questa possibilità. Insomma. Però, sempre all'inizio io. Non ho voluto creare, adesso si dice questa parola abusata, un ghetto, <ride> una, una riserva, <ride> un, qualche cosa di, di, di, eh, di destinato in particolare ai ciechi. Quindi eh, il primo motto è stato in questo museo non è vietato toccare ma non è pure vietato guardare, vedere. E cercato di fare in modo che eh, le cose che sono bellissime da toccare eh, siano anche belle da vedere. E questo per la giornata gente... inizialmente sono partito da un attivamento se vogliamo anche un pochino egoistico, cioè il piacere il bello l'entusiasmo eh, dei, dei capolavori dell'arte. Ci viene dato anche proprio della condivisione, cioè un fatto, quindi questa sempre una esperienza estetica è un fatto anche sociale, no? Cioè io vado a visitare un museo, mi piace. Questa emozione sarà ancora più grande se la condivido con qualcuno che viene con me, perché è un amico, perché ha la mia stessa passione, perché possiamo poi eh, confrontarci, trasmetterci no, le nostre opinioni, i nostri entusiasmo, eccetera, eccetera. E quindi, Pensate al museo in cui io vengo e, e c'è un accompagnatore che sta lì in aspetta e magari si annoia no? perché io sono un po' lungo ah, a daminare le cose che mi piacciono. Io voglio andare con le persone che insieme a me vive questa esperienza. Quindi dall'inizio mi ho pensato a questo.